specifico il treno di Dante, il treno in quanto eh, è un, un treno immaginario in cui, in cui il macchinista era Dante e ciascuno di noi è salito cercando di, di visitare e tutto ciò che è legato alla realtà dantesca, quindi non solo Dante dal punto di vista letterario ma anche Dante dal punto di vista dei contributi che ha dato a, a tutte le arti alla musica, alla pittura, alle arti figurative. Allora questa è un'iniziativa organizzata dal forum delle associazioni che chiude il mese delle associazioni che solitamente inizia con la, eh, con la festa patronale e si conclude, eh, appunto un mese, oggi si conclude, un'iniziativa organizzata dal forum, non dalle singole, questo è importante dirlo, non dalle singole associazioni del forum, ma da, forum in da tutto il forum, da tutti gli elementi, ognuno col proprio contributo. E si avvale del patrocinio, della collaborazione preziosa che ormai sono anni, dell'amministrazione comunale, quest'anno rappresentata da, dal sindaco Andrea Checchi che ha voluto fare il viaggio di Dante insieme a noi. E in realtà è, questo è stato un recupero, eh, in quanto era prevista due settimane fa, il tempo non è stato bello, qualcuno dieci giorni fa, una settimana fa, come sarà in caso di pioggia, ma noi convinti positivi eh, non ci sarà la pioggia e infatti c'è stato un bellissimo sole. Allora, eh, due parole diciamo a colei che ha pensato anche a tutta questa trama dantesca, eh, Antonia Broglia che è anche presidente del, della IABOC, IABOC da cui partiamo e con cui vediamo poi dei pannelli, vi invito anche a guardarli, realizzati eh, da, proprio dagli ospiti della IABOC che hanno voluto fare anche loro questo percorso dantesco. Lascio la parola ad Antonia. Una, un accenno molto breve per capire quali sono state le ragioni della scelta, no? su Dante avremmo potuto scegliere eh, un'infinità di percorsi possibili, abbiamo deciso che il tema che doveva rappresentare il filo conduttore di questa nostra passeggiata fosse l'esilio, perché questa è la, la cifra che ha caratterizzato la vita di Dante, la sua faticosa esistenza dopo la rottura eh, dei rapporti con la città amata, odiata Firenze e quindi eh, ci sembrava che fosse questo tema dell'esilio anche un tema diciamo, eh, più facilmente attualizzabile perché possiamo, pensando all'esistenza di Dante che ha pagato con l'esilio la sua scelta di autonomia di pensiero e di libertà, eh, potesse avvicinare e attualizzare facendo riferimento a tutti coloro che nel mondo oggi soffrono questa, questa pena perché vivono in paesi dove ci sono sistemi dittatoriali, dove ci sono le guerre, la condizione degli esuli, e dei profughi è una costante molto forte della nostra società e quindi ci sembrava importante trovare un tema che fosse in pieno e totale rispetto. Del, del poeta, della sua storia, senza stravolgerla, senza togliergli la dignità che la caratterizza, ma nello stesso tempo che potesse fornire anche a noi un'occasione per, per riflettere. Quindi i passi scelti, che voi vedrete interpretati dai, dai vari gruppi, eh, sono tutti passi legati al tema dell'esilio, cioè sono la profezia dell'esilio o le riflessioni sull'esilio, Dante fa, quindi eh, buona passeggiata, sono contenta che il sole ci abbia davvero omaggiato del suo tepore oggi, così sarà una cosa più bella e più facile. parte del primo canto Dante anticipa il contenuto della commedia ma il suo viaggio inizia con l'incontro con Virgilio. Mentre chi rovinava in basso loco dinanzi alle occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto miserere mi gridai a lui qualche tu si o d'ombra o d'omo certo. Risposemi non omo. Omo già fui, e i parenti miei furono lombardi, Mantuani per patria ambedui. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sale il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Forse tu, quel Virgilio, quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume? risposi io con vergognosa fronte. O degli altri poeti, onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore Che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei il mio maestro, il mio autore, Tu sei solo colui da cui ho tolsi Lo bello stile che mi ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. A te conviene tenere altro viaggio, se vuoi campar di sto loco selvaggio, che questa bestia per la quale tu gride non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura si malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui si ammoglia, e più saranno ancora, Infine che il veltro verrà, che la fa morir, farà morir con doia. Questi non ci berà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla. e Urialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partirla un Dio per lo tuo me penso e discerno, che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida, e vedrai coloro che son contenti nel fuoco, perché speran di venir quando che sia le beate genti. Alequa poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò di, più di me degna, che lei ti lascerò nel mio partire che quello imperador che la suregna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte le parti impera e qui vi regge, qui vi la sua città e l'alto seggio, o oh felice colui qui vi legge. Ed io a lui, poeta, io ti reggeggio per quel Dio che tu non conoscesti, ma ciò che io fuga, questo male è peggio. E tu mi meni là dove dicesti. Sì che io veggio alla porta di San Pietro e coloro che tu fai con tanto mesti. Allora si mosse e io li tenni dietro. <sussurra> nel terzo cerchio, dove sono puniti i golosi con cerbero di guardia. Qui Dante e Virgilio incontrano Ciacco che predice alcuni accadimenti prossimi a Firenze e ne preannuncia altri con incontri con personaggi fiorentini. Al tornare della mente che si chiuse dinanzi alla pietà dei due cognati che di tristezza tutto mi confuse, Novi tormenti e novi tormentati mi vedo intorno, o mio mi muova che io mi volga o che io guardi. Io sono al terzo cerchio della piove eterna, maledetta, fredda e greca, regole e qualità, mai non le no. Grandine e grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si diversa, tutte l'area che questa riceve. Cerbero, era crudele e diversa, con tre gole caninamente ladra, sopra la gente che qui vi è sommersa. Gli occhi avvermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti, i scoia e i squatta. Urlarli fa la pioggia come cani, dell'un dei lati fanno l'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, le bocche aperse e mostròci le zanne, non aveva membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro le bramose canne. Qual è quel cane che abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde, morde che solo a divorar intende pugno. Cotai si fece quelle facce lorde dello demonio cerbero che introna l'anime sì che vorrebbero essere sorde. Noi passavamo su per le ombre che adona la greve pioggia e ponevamo le piante sopra l'urbanità che par persona. E le giocen per terra tutte quante, una che a sedersi levò ratto e la vide passarsi davanti. O oh, tu che sei quest'inferno tratto. Riconoscimi, se sai, tu fosti prima che io disfatto, fatto. Ed io a lui, l'angoscia che tu hai forse ti tira fuori della mia mente, sì che non parchio ti vedessi mai. Ma dimmi, chi tu sei che in sì dolente loco si è messo e hai si sì fatta pena che s'altra maggio nulla e si sì spiacente? Ed egli a me. La tua città che è piena di invidia, sì che già tra bocca e sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi, cittadini, mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola. Come tu vedi, la pioggia, alla pioggia io mi fiacco. E io, anima trista, non sono sola, che tutte queste a simil pena stanno, per simil colpa. E più non fe' parola. Io gli risposi, ciao, il tuo affanno mi pesa, sicca a lagrimarmi in vita. Ma dimmi, se tu sei, a che verranno i cittadini della città partita? Se alcun ve' giusto, e dimmi la cagione perché tanta discordia si è assalita. E quelli a me. Dopo lunga tencione <ride> verranno a sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi, appresso, conviene che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piaggia. Alte terrà a lungo tempo le fonti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò piagga o che naonti. Giusti, sono due, e non vi sono intesi. Superbia, invidia e varizia sono le tre faville che hanno i cuori accesi. Qui pose fino a lagrimare il suono, e io a lui, ancor vo che mi insegni e che di più parlami facci dono. Farinata e il teghiaio che fuor sindegni, Jacopo Rusticucci, Yarrigo Almosca e gli altri che a ben poser l'ingegno. Dimmi, ove sono, fa che io li conosca, che il gran disio mi stringe di sapere se il cielo li addolcisce o l'inferno li attosca. E quelli? Ehi, son tra le anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo. Se tanto scendi, li potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti che la mente altrui mi rechi Più non ti dico... Io non ti rispondo. I dritti occhi torse allora imbiechi. Guardommi un poco e poi chinò la testa. Cadde con essa a par degli altri ciechi. <tose> X Dante incontra tra gli eretici Farinata degli Uberti che gli predice altri fatti e risolve una questione. se va per un secreto calle tra il muro della terra e i martiri lo mio maestro e io dopo le spalle o virtù somma che per gli empi giri mi volvi cominciai come a te piace parlami e soddisfami ai miei disiri la gente che per gli sepolcri giace potrebbe si vedere, già sono levati tutti i coperchi e nessun guardia face, e quelli a me. Tutti saranno serrati quando di Iosaf qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanna che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto e al disio ancor che tu mi taci. E io, buon duca, non tengo riposto a te mio cuor se non per dicer poco. E tu mai non pur purmò a ciò disposto. O Tosco, che per la città del fuoco vivo temvai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio, alla quale fui forse troppo presto. Subitamente questo suono uscì d'una dell'altra, però m'accostai temendo un poco più al duca mio ed el mi disse, volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto dalla cintola in su, tutto lo vedrai. Io avevo già il mio viso nel suo fitto ed el sergea col petto. E con la fronte, come avesse l'inferno, a gran dispitto. E l'animose manda il duca, prontemi pinster tra le sepolture, a lui dicendo. Le parole tue si è inconte. Com'io al piede la sua tomba fui, guardammi un poco. E poi, quasi sdegnoso, mi domandò. Chi fuori? Lì maggior tui. Io, che era d'ubbedir desideroso, non gliel ce ma tutto gliela persi. Ond'ei levò le ciglia un poco in suso, poi disse. Fieramente furo avversi, a me ai miei primi a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati, e i tornar da ogni parte, risposi io lui l'una e l'altra fiata ma i vostri non appreser ben quell'arte allora surse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento credo che s'era in ginocchia elevata d'intorno mi guardò come talento avesse di vedersi s'altri era amico, e poi, che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse, «Se per questo cerco ne vai, per l'altezza d'ingegno, mio figlio ov'è? E perché non è teco?» E io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno, le sue parole e il modo della pena ma aveva di costui già letto il nome. Però fu la risposta così piena. Di subito, drizzato, gridò Come? Dicesti, elli ebbi? Non vivili ancora? Non fieri gli occhi suoi lo dolce lume? Quando s'accorse d'alcun dimora Chio facea dinanzi alla risposta, su pin ricadde e più non parve fora. Ma quell'altro magnanimo, a cui poster è stato mera, non mutò aspetto, né molse collo, né piegò sua costa. E se continuando al primo detto, scegli! Sì. Sì. Sì, anche quell'arte male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non cinquanta volte fiarà accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è si empio in contramiei in ciascuna sua legge? On Dio a lui... Lo strazio e il grande scempio, che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazione fa far nel nostro tempio. Poi, che ebbe, sospirando il capo mosso, Accio, accio non fu io sol, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso. Ma fui io solo, là dove sofferto, fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto. De, se riposi mai vostra semenza, pregai io lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. E il par che voi veggiate, se ben odo, dinanzi Quel che il tempo seco adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiamo come quei che mala luce, le cose che ne son lontano contano, ancor ne splende il sommo duce. Quando s'appressano son, tutto è vano. Nostro intelletto e s'altri non ci apporta nulla sapendo di vostro stato umano, però comprendere puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Allora, come di mia colpa con punto, dissi, or direte dunque a quel caduto che il suonato è i vivi ancor congiunto, e se io fui di anzi alla risposta muto, fate i saper che il fei perché pensava Già nell'error che m'avete soluto E già Il maestro mio mi richiamava Per chi pregai lo spirito più avaccio Che mi dicesse Chi con lui stava Dissemi Qui con più di mille giaccio, Qua dentro è il secondo Federico è il cardinale E degli altri Mi taccio Indi sascose e io in ver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlar che mi parea nemico. Egli si mosse, e poi, così andando, mi disse. Perché se tu si smarrito? Ed io gli si disfece al suo dimando. La mente tua conservi quel cudito hai contra te. E ora attendi qui quando sarai dinanzi al dolce raggio, di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosso a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimò in verlo lo mezzo per un sentier che a una valle fiede, che infine, Lassù facea spiacer suo lezzo. <SILENCIO> Consiglieri fraudolenti, Dante da prima i fiorentini, poi incontra Ulisse e ascolta la sua storia. Quanto è il villante al poggio si riposa, nel tempo che colui il mondo schiara, la sua faccia a noi tiene nascosa, come la mosca cede alla zanzara, vedo il lucciole giù per la vallea forse che là dove egli vendemmia ed ara. Di tante fiamme tutta risplendea l'ottava polgia, siccome io mi accorsi il tosto che fui là dove il fondo parea. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento affatica. Indi, la cima qua è lamenando come fosse la lingua che parlasse, Gittò voce di fuori e disse. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, prima che si Enea la né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore lo qual dovea a Penelope far lieta, vince il potere dentro a me l'ardore che abbia di venire del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. D'un lito e l'altro vidi, in fin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi, e l'alte, l'altra che quel mar intorno bagna. Io e compagna eravamo vecchie tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Della man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per cento miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. i nostri sensi che è del rimanente non vogliate negare l'esperienza, di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. I miei compagni feciosi aguti, con questa orazione piccola, al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, le remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte e il nostro tanto basso che non sorgeva fuori del marinsuolo. Cinque volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna. Poiché entrati eravamo nell'alto basso, quando mapparve una montagna, bruna per la distanza, e parve mi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi celegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte fe girar con tutte l'acqua, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infinché il mar sopra noi richiudo. <totipo> Dolce color d'orientale zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro fino al primo giro. Alle occhi miei ricominciò di letto, tosto che uscì fuor dell'aura mura che mi aveva contristati gli occhi e il petto. Lo bel pianeto che da mar conforta facea tutto ridere d'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Io mi volsi a destra e posimente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuor che dalla prima gente. Goder parea il ciel di lor fiammelle. O settentrional vedovo, sito, che privato sei di mirar quelle. Com'io da lor guardo fui partito, un poco a me volgendo l'altro polo, onde il carro era già sparito, vidi presso di me un veglio, solo, degno di tanta reverenza in vista che più non dee padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista portava i suoi capelli simigliante dai cade al petto doppia lista. Di raggi dentro le quattro luci sante freggiava sì la sua faccia di lume che il vedea come il sol fosse davanti. «Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la prigione eterna?» disse il quelle oneste piume. «Chi va guidati?» o che vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte o è mutato in ciel nuovo consiglio che, dannati, venite alle mie grotte? Lo duca mio allora, mi diedi piglio e con parole e con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe e il ciglio. Poscia rispose lui Da me non venni Donna scese dal cielo, per il cui preghi, della mia compagnia costui sovvenni. Ma da che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione com'ella è vera, essere non può te il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua, la sua follia le fu si presso che molto poco tempo a volgere era. Sì, come io dissi, fui mandato adesso per lui campare e non gli era altra via che questa, per la quale io mi son messo. Mostrato a lui tutta la genteria, e ora intendo mostrare quelli spiriti che purganse sotto la tua balia. Com'io l'ho tratto, sarei a lungo a dirti, dell'alto scende virtù che m'aiuta a conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Tu lo sai che non ti fu per lei amara, inutica la morte, ove lasciasti la veste che al Grandi sarà sicchiara. Il serpente dell'Eden assale i viaggiatori, ma viene cacciato dagli angeli. Poi i nostri incontrano Corrado Marasco. Quella parte, onde non ha riparo la piccola vallea, era una biscia, por qual, qual diede a Eva il cibo amaro. Tra del bel fior venia la mala striscia, volgendo ad or ad or la testa e il dosso leccando come bestia che si liscia. Io non vidi, e però dice non posso, come mosse a storce le ali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdi ali fuggì il serpente e gli angeli di ervolta suso, poste rivolando uguali. L'ombra che sera il giudice raccolta quando chiamò per tutto quell'assalto punto non fu da me guardare sciocca. Se la lucerna che ti viene in alto trovi nel tuo abitio tanta cera quant'è mestiere infino al sommo smalto, se novella vera di, Val di Magro o di parte vicina, sai, dillo a me, che già grande la era, fui chiamato Furrado Malaspina, non solo l'antico, ma di lui discesi, ai miei portai l'amor che qui raffina. Oh, dissi a lui, per i vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta l'Europa che non siano palesi? La fama che la vostra casa onora, Grida i signori e grida la contrada, sì che ne sa chi non vi può ancora. E io vi giuro, se io di sopra vada, che la vostra gente onorata non si spregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura, sì, la privilegia, che, perché il caporeo mondo torca, solo va dritta e il camminam di spregio, ed egli, Or che il sol non si ricorca, sette volte nel letto che il montone, con tutti e quattro i piedi copre e inforca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa, con maggior chiodi che altrui sermone, se corso di giudizio non s'arresta. <tose> Dopo la profezia di Corrado sull'ospitalità destinata a Dante, prosegue il viaggio sul tema dell'esilio e finalmente appare Beatrice. Dante e Virgilio arrivano al paradiso terrestre dove le anime al termine dell'espiazione si purificano per accedere al paradiso. Appare Beatrice, Virgilio scompare, Beatrice rimprovera Dante. Grazie. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorme. E la faccia del sol nascere, ombrata sì che per temperanza di vapori, l'occhio la sostenea lunga fiata. Così, dentro una nuvola di fiori, che dalle mani angeliche saliva e ricadeva giù dentro di fuori, sopra candido vel, cinta d'uliva, donna mapparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che giacco tanto tempo era stato, che a sua presenza non era di stupor, tremando, affranto. senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che dalle mosse d'antico amor sentì grande potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù, che già mai ha trafitto prima che io cuor di puerizia fosse, Volsimi a sinistra con rispetto, col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: Men che dramma di sangue mi è rimasto che non tremi, conosci i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio ne ha lasciati scemi di seno, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio cui per mia salute vi mi è mica. Né quantunque perdeo l'antica madre Valse le guance nette rugiada Che lagrimando non tornassero altre Dante, perché Virgilio se ne vada Non piangere ancora, non pianger ancora Che piangerti convien per altra spada Quasi ammiraglio che di poppa in prora Viene a vedere la gente che ministra per gli altri legni E a ben farli ancora in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volse al son del nome mio che di necessità qui si registra, vidi la donna che prima apparìo velata sotto angelica festa, drizzar gli occhi per me, di qua dal rio. Tutto che il ve le scendea dalla testa, cerchiato delle fronte di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente. Nell'atto ancor proterva continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben, ben son, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uomo felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso io trassi all'erba tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapore della pietà di de acerba. Ella si tacque e gli angeli cantarono di subito, in te domine speravi, ma oltre pedes meus non passavi. Siccome neve tra le linte, tramite, osso spongela, e travi per lo dosso d'Italia si soffiata e stretta da libetti schiavi, poi liquefatta, in se stessa trapela, purché la terra perde ombra, spiri, sì che parlo poco fonder la candela. Così fui, senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempere lor confatir me, passarsi detto avessero, «Donna, perché?» si lo stempre lo gel come era intorno a me il cor ristretto spirito e acqua pesca e con angoscia della bocca e degli occhi fu uscì dal vento ella fu ferma sulla detta coscia del carro stampo alle sostanze vie volse le sue parole e così poscia voi vigilate nell'eterno Die, sì che notte ne sonno a voi non cura passo che faccia il secolo per sue vie Onde la mia risposta è con più cura, che mi intenda colui che di la piagne, perché sia colpa e duol una misura. Non pur per ovra delle rote magne, che drizza un ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle sono compagne, ma per larghezza di grazie divine, che si alti vapori hanno a lor piova, che nostre viste là non vanno vicine. Questi fu il Tal nella sua vita nuova virtualmente. Ogni abito destro fatto avrebbe in lui miravi prova Ma tanto più maligno e più silvestro Si fa il terreno col malseme e non colto Quant'elli ha più di buon vigor terrestro Alcun tempo il sostenni col mio volto Mostrando gli occhi giovanetti a lui Me quel menava in dritta parte volto Si tosto come in sulla soglia fui Di mia seconda etade e mutai vita Questi si tolse a me e di essi altrui quando di carne a spirito era salita, e bellezza e virtù cresciuta mera, fui io a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promession rendono intera. Nell'impetrare ispirazioni valse, con le quali in sogno, altrimenti lo rivocai, si poco a lui ne calse. Tanto cadde che tutti argomenti alla salute sua erano già corti, fuor che mostrardi le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morti, e a colui che l'ha quassù condotto, le preghi miei piangendo furono corti. Alto fatto di Dio sarebbe rotto, se le tese passasse a dar vivanza, fosse costata senza alcuno scotto di pentimento che lagrime spanta Woo! dove risiedono gli spiriti di coloro che combatterono e morirono per la fede. A caccia guida Dante chiede chiarimenti sulle profezie che ha ascoltato attraversando l'inferno e purgatorio. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'esil pria saletta. Tu proverai siccome salti silero sì, pari altrui. E come tu lo calle lo scendere e salire per l'altru scale. E quel che più ti graverà alle spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la quale tu cadrai in questa valle. Che tutta ingrata, tutta matta ed empia, si farà contro a te. Ma poco appresso ella non tu cadrai, ella non tu cadrai in questa valle. Di tua bestialità, del suo processo farà la prova, sicché sì ti sia bello averti fatte parte per te stesso. Lo primo tuo rifugio, il primo stello, sarà la cortesia del Gran Lombardo, sulla scala porta di Sant'Uccello, che in te avrà sì benigno riguardo, che del padre e del chiedere fra voi due sia primo quel che gli altri e più tardi. Con lui vedrai colui che impresso fue, nascendo sì da quella stella forte, e notabili fie le opere sue. Non se ne sono le genti ancora accorte per la novella età, che pur nove anni sono queste rote intorno di lui storte. Ma prima che il guasco, l'alto arrigo inganni, farà un faville della sua virtute in non curar d'argento negli affanni le sue magnificenze conosciute saranno ancora sinché i suoi nemici non ne potranno tenerli in quell'ingue A ha lui che aspetta i suoi benefici per cui sia trasmutata molta gente cambiando condizioni ricchi e mendici che porteranno scritto nella mente di lui e non dirai. e disse cose incredibili a quei che ti presente e poi giunse Figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Non può però che i tuoi vicini invidie poscia che si infutura la tua vita dietro in là e punirti lor per figlie. Poiché da cento si mostrò spedita l'anima santa di metter la trama in quella tela che io porsi l'ordita. Io cominciai, come colui che trama, dubitando consiglio da persona che vede e vuol direttamente e ama. Benveggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me per colpo darmi, dal che è più grave a chi più si abbandona, che di prevedenza è buon sì che marmi, sicché se lo volgo come tolto, caro, io non perdessi gli altri beni e miei cari. Giù per lo mondo senza fine amaro e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levare e poscia per lo cielo, di lume in lume, io appresi quel che se io ridico ha molti fia di forte agrumi. E se al vero son timido amico, temo di perdervi per tra coloro che questo tempo chiameranno antichi. La luce, in che ridea il mio tesoro, che io trovai lì, si fe' prima corrusca, quale raggio di sole specchio d'oro. Indi rispose, coscienza fusca, o della propria, o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di me, rimossa ogni menzogna, tutta la tua visione fa manifesta, e lascia pur grattar dovella rogna. E se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vita, nutrimento lascerà poi, quando sarai digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e nella valle dolorosa, l'anime che son di fama note. Che l'animo quel che oda non possa né ferma fede per esempio che aglia la, la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non l'umpaia. Sancisce qui la natura provvidenziale e sacrale del suo viaggio e ne riconosce la missione di essere un l'utilimento vitale per chi lo leggerà. Siamo ormai verso la fine del viaggio e leggiamo la lettera e l'epistola dodicesima all'amico Fiorentino in cui Dante respinge con sdegno la possibilità di avere un'amnistia in cambio di un'ammenda e di una cerimonia di pubblica penitenza. Il poeta rifiuta di tornare nella sua città al prezzo di riconoscere colpe che non ha mai commesso e afferma con fierezza che preferisce restare in esilio dove pur in povertà il pane non gli mancherà. Dalla vostra lettera, che ho accolto con la dovuta riverenza e con affetto, ho appreso con grato animo e per diligente considerazione, quanto vi stia a cuore ed in mente il mio rimpatrio. Per la qualcosa di tanto cresce la riconoscenza verso di voi, quanto più di rado incontra gli esuli di ritrovare amici. Che, se poi la risposta al vostro scritto non sarà quale forse la vorrebbe l'abilità di certe persone, Affettuosamente vi prego che prima di giudicarla esaminiate col vostro ponderato consiglio. Ecco pertanto quello che con lettere di voi e di mio nipote e di non pochi altri amici vi viene fatto sapere a proposito dell'ordinanza testa stai fatta in Firenze sopra solu la soluzione dei banditi. Che se io volessi piegarmi a pagare una certa quantità di danaro e a sopportare la vergogna dell'offerta potrai essere assolti e rientrare, rientrare in patria senz'altro. Nella quale assoluzione, per certo, o oh padre, due cose vi sono ridicole e mal consigliate. Mal consigliate, dico, per quelli che apertamente le dichiararono, da poiché la vostra lettera, formulata con maggior discrezione e più alto senno, nulla di simile conteneva. Cotesta, dunque, è la revoca graziosa con la quale Dante Alighieri è ricamato in patria dopo le sofferenze di un esilio quasi trilustre. Cotesto, egli ha meritato di un'innocenza a tutti palese. Cotesto il sudore e l'indefessa fatica negli studi. Lungi da un uomo vissuto nella filosofia, una così dissennata viltà di cuore, che chiamò di un ciolo qualsiasi o di altri infami, tolleri, quasi uomo in ceppi, d'essere offerto. Lungi da un uomo apostolo di giustizia, che egli, dopo aver patito ingiuria, paghi del suo denaro a quelli stessi che furono ingiusti con lui, quasi a suoi benefattori. Non è questo, padre mio, la via di ritornare in patria. Ma se un'altra, da voi prima o poi da altri, se ne troverà, la quale non deroghi alla fama e all'onore di Dante, io mi metterò per essa a passi non lenti. Che se per nessun'altra di tali vie in Firenze si può entrare, io in Firenze non entrerò mai. E che per questo le spere del Sole e degli altri astri non potrò forse contemplare ovunque? Non potrò in ogni luogo sotto la volta del cielo meditare dolcissimi, vea? Se io prima non mi renda spregevole, anzi abietto al popolo e alla città tutta di Firenze, e neppure un pane mi mancherà. Questo per, questo per ricordarci, ricordarci che tra tanti che sono qui fra noi a cercare pane, lavoro, ci sono forse anche delle persone straordinarie, delle persone che hanno una, una vita interessante da conoscere e forse qualcuno è anche un poeta. Bravo, bravo! Infatti, visto che siamo tutti qua ancora, mi sembrava importante eh, sottolineare il fatto che quando abbiamo scelto di arrivare fino qui, abbiamo scelto di arrivare perché lì c'è il giardino dei giusti, cioè quell'angolo che la città ha deciso di dedicare ai giusti dell'umanità, per motivi diversi e probabilmente noi in questo modo abbiamo voluto dire che Dante è uno di questi giusti e dovrebbe stare lì. Bravo, brava. Brava. Bravo. bravo bravo bravo Giuseppe buona, buona, buona. Sì. <ride> Giuseppe Giuseppe, Giuseppe. Giuseppe dai. Sì sei sì. bene sei bene che tu, che dai. Dove qui Qualcuno che si metta accucciato. Ecco lì è il parco. Ci Oh, grazie a voi, dai, grazie a tutti, grazie a tutti lavoro. Si è eh. degli anche, grazie grazie anche, anche, questo lavoro. anche questo Che voto dai che, non, non un che voto ci dà? Che voto ci politico. Non c è, c è un voto politico, ma è un voto che andrebbe differenziato. Eh. Perché questo igualitarismo no, no, è igualitarismo. Tu arrivi